Siamo cominciare la presentazione, se a qualcuno interessa anche laggiù. No, niente, Eh, cazzo a nessuno. Eh, urla, finti così. Eh, ciao, sono la tecnica. Adesso va? No, ma era il cavo, che è un po'... È, eh, il tavo che è... ...la... ...la... ...la... ...la... ...la... Per adesso funziona, quindi. cominciamo da di qua. No, vabbè, ma credo che si senta, vero? Si eh, si non, non mi tu quindi vuol dire che mi ci <ride> eh, vabbè. Ok. Allora? Ah, eh, noi iniziamo, poi qualcuno più interessato, più lontano arriverà. Ecco. Beh, eh, il libro che volevamo presentare oggi è questo, eh, nasce da un, una richiesta di una casa editrice tedesca, eh, Nautilus, che è un'altra Nautilus rispetto a quella qua, storinese, storica torinese, che aveva pubblicato un libro questo, di Denis Huchel, giusto? Eh, che eh, sei mesi dopo lo sgombero di Ghezi Park era andato a cercare tutte le varie realtà che erano intervenute eh, nell'occupazione della piazza e nel, nel movimento di piazza passiva. Perché ci ha, hanno proposto questo libro? Perché eh, Denise si trovava in, in carcere, eh, in galera, eh, in Turchia, eh, messo, messo gli arresti il 14 febbraio del 2017, e si cercava anche in questo modo di eh, aiutarlo a uscirne dalle carceri in eh, eh, dove si trovava perché era stato accusato di essere. Eh, un golpista di ci... Quella è, è l'accusa la, che viene rivolta un po' a tutti, a parte ai, ai, ai scrittori che invece insomma, si beccano l'ergastolo per aver eh, partecipato al, al golpe in via subliminale per televisione, cioè avendo dato un messaggio subliminale per televisione. Sublime, non si sa bene che cosa si intende, Però è successo anche questo. E noi abbiamo letto il. Eh. Il, il, noi avevamo letto il libro, mh, velocemente perché era in tedesco, comunque eh, ci siamo fatti un'idea e abbiamo deciso di tradurlo perché era molto interessante in sé, sé eh, il, il libro. Eh, e questa ricerca di quali erano le, le realtà che avevano animato quella, quel movimento eh, era era comunque interessante perché era un episodio che ha messo insieme un po' tutti dai kurdi ai kemalisti dagli anarchici agli islamici eh, erano tutti in piazza dalla stessa parte per una volta senza legnarsi l'uno dall'altro e, e anzi sono, in, in quei casi ci sono stati anche dei, dei momenti di, di aiuto l'uno con l'altro, non so, un, un servizio d'ordine anarchico che difendeva eh, gli islamici che al e si rivolgevano verso la me e pregavano, che era una cosa abbastanza inusitata, un po' come questa rassegna, questa, questa iniziativa che raccoglie eh, le, le realtà torinesi pratica tutte le realtà torinesi. Eh, diciamo, eh, eh, quelle che anche nella radio, in radio Blackout sono compresenti. Eh, ecco, a me era piaciuto perché per ragioni di età eh, ho fatto parte del movimento del 77 e mi sembrava eh, che quel che movimento il, di Ghezi Park somigliasse moltissimo a quello del 77 anche per, per come si esprimeva. Cioè, Denise fa venire fuori nel suo, nel suo libro Uh, la, la parte più ironica, più allegra, scansonata di, di quel gruppo che era soprattutto di diciamo, giovani, che era la stessa di, de, de, del movimento del 77, quando ma in, il, ma, in, diceva, si diceva sì, la risata non Ma la risata c'era: e ma, la, e come? Era proprio un, un, un, un, un modo di contrapporsi al true? potere usando dei mezzi diversi da quelli del potere, e quindi non solo rivoluzionari, ma proprio ribelli. Era però un libro già di qualche anno, già un paio d'anni, due anni e mezzo quando l'abbiamo letto noi, e quindi ci sembrava, ed era successo ovviamente di tutto in Turchia perché in questi ultimi mesi succede veramente di tutto. Allora abbiamo chiesto a Murat di aggiornarlo. L'idea era una quarantina di pagine, però conoscendo Murat. Perché sapevamo già che... Stava a fare un a sarebbe... me un una da di domanda, che da Usum sarebbe Sarebbe... Cambiamo il cavo Vabbè, sarebbero moltiplicate tantissimo le, yani le pagine di, cioè, eh, cioè, che lui ha scritto. In effetti è successo davvero così, però de, è andato bene perché lui è informatissimo. Ha şey un modo sahip. di analizzare la, la realtà turca che è unico ed è molto divulgativo. Riesce a, a spiegare in poche, poche parole: riesce a raccontare di quello che è capitale di quello che è capitale per cui che venuto fuori un libro due libri sono stessi dove ci sono dei dati delle informazioni degli eventi che vengono raccontati da Venise certo modo e sviluppati magari della sua parte per riguarda soprattutto che sono le infrastrutture e lui l'ha e aggiornato tantissimo, andando appunto fino a è uscito. uscito febbraio. Al giorno prima del il Chibinò è Questo è più o meno la genesi del libro a parte, a parte delle, le mappe che abbiamo fatto. Qui c'è il grafico eccezionale che ci ha servito a fare delle mappe e, molto e, stratificate. E, detaylı, mappe, e, e, e, con questi. bizara bunu fotoğraf ikaze sia un grafico kullanmak istediğim bilgi yayınlamak için çünkü okunuğunu düzendirebileceğimiz için all'interno del libro su su mappa anche se magari dei riferimenti geografici però eh anche anche mentions nel genere parlano e con l'altro nei parti da dire di che meccaniken takımda konuşuluyor falan onları haritada göstermek bizim için önemliydi fotoğraf onun değil sono non sembra organizzato da Radio Blackout ma eh? eh? eh, il cavo è quello cavo nuovo funziona. sì, ok ah. forse... <ride> aspettiamo un attimo ok facciamo così Nada. Hmm, nah. e magari fa bir Precine, un idiota nada niente che di niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente Quello precedente. No. Allora tanto vale, se non funziona... Magari allora, il mic che ha problemi? Chi? Prolange. Chi? Microfono? No, funziona, funziona. No. Non funziona, in non funziona. In funzionava, ah, funzionava, funzionava... La... no. no no no no no no no no cerco quello della radio. no no no no no un'altra come mai? per epic mi ha chiesto di portarne una più grande che la era... siamo sicuri che non c'è la casa? no la cassa funziona Ma prima abbiamo provato tutto funzionava tutto. detto io non speriamo si è conosciuto l'ho detto io eri con me quindi se ora la senti a macchina ma c'ha niente sono andato io la senti sente il glimme di Ah ie, lato. Il microfono, arriva nel microfono. Allora abbiamo 5 microfoni e 3 camera. Se non funziona vuol dire che Adriano è il problema. Sì. sì. Grazie. Grazie. Ad Grazie. Un, un soccorso Adesso avete cambiato cavo. Come sì, va. sì, l'ultimo nuovo. Usiamo quello primo? Vogliamo... Sì. Vai. Come? Non si ma è quella Ma di prima. non funziona Guardi, niente sì, quattro cavi quattro microfoni non funziona non buon buon buon Bom bom buon Questa buon buon Un buon prima funziona. Non è possibile, buon buon buon buon buon buon buon buon Forse non arriva corrente tra l'altro che cazzo di era cioè andava non c'è so un'altra cassa non solo l'altra cassa vado subito a vedere chi è il microfono? chi è microfono? Vi devo Videro perlörlar, va, o da 12 minuti. Mm. non minuti, Se la... no possiamo far avvicinare non ci stanchiamo anche col passare diciamo. Quanto abbiamo? Mezz'ora. Ah, no. tutto quello che è non no, arriva a corrente sì. sì. eh, eh, no. elettricamente no. io ricento la ah, sono... eh, sono... parola alle dieci e mezza è... eh, mi limito un certo si legga ah. si può io penso certo. che sono arrivato alla fine ma conosci, il centro di tutto sono video, libere la musica è un contorno assolutamente inutile e Oh, proprio quello scoperto qua. Questo vi adattava. Tu ieri. come è ottimo tecnico, vero? Quello di, quello di ieri, questo qua? Vai. Così. Questo è il primo cavo, non si scorda mai. <ride> come <la> prima repubblica. <ride> no, il, è cavo? il primo cavo? Non c'è forza corrente Vabbè, a volte va via no? Perché dovrebbe, dovrebbe arrivare la corrente? Sentite, allora avvicinatevi e provate a fare umanamente con le mani. Va bene, sì, iniziamo così A, a no, volte okay. da, da là non si sente niente, o vi avvicinate No, no, io mi faccio sentire, non ti preoccupare Non ti sento. Sì, sì, no, no, mi faccio sentire ho, ho fatto voi. di peggio. Avvicinate voi. Vabbè, perché... se volete, se no, una voce forte. Come se piovesse fuori. Esatto. <ride> che bello così vicino. Beh, ah. però è servito a, ad assemblare un, un po' di gente. Come a casa. Esatto. esatto. Vabbè, quando, quando poi siete stufi, appunto, perché dicevo che avevamo pensato all'inizio a un certo numero di pagine, poi con Murat ci siamo allungati un po' tanto. Vuol dire che sono logo roico? No, no. no. <ride> no <per dire. ride> Comunque, quando siete stufi, Taman. tamam <ride> E' quello che hanno scritto i turchi a Erdogan quando lui ha chiesto, ha detto quando volete siete eh, eh, stupidi, ditemi basta e gli sono arrivate migliaia di, di, di mail, di, di Twitter che dicono, eh, boh, eh. diciamo. Facciamo domanda e risposta oppure andiamo così? Allora, ok, va bene, eh, si sente, vero? Ok, buona. No si sente? E eh, si senta poco. Anch'io non sento quello che dici. Allora, eh, vabbè, per me prima di tutto è stato un, un piacere personale eh, poter scrivere su quello che è accaduto in Turchia in questi ultimi 4-5 anni. E, mm, io lavoro come giornalista dal 2011, lavoro per eh, principalmente un'agenzia di notizia internazionale che si chiama Presenza, poi corrispondo per eh, diversi canali radiofonici, tra cui anche Blackout, così abbiamo... A volte funzionano i microfoni... Eh, sì. Così abbiamo, ho fatto la conoscenza di Adriano. E nel mese di agosto mi ha chiamato e mi ha parlato del progetto del libro di, di Denise. E, um, ovviamente il libro, come diceva anche Adriano, si concludeva nel 2014, quindi c'era tanto da raccontare, no? E, eh sì, iniziando con i, pro, i maxi processi contro la corruzione del 2014, un po' le conseguenze della rivolta di Ghesi e poi le elezioni eh, del 2015, le elezioni eh, straordinarie sempre del 2015, le elezioni municipa eh, municipalità e poi anche ovviamente tutta la repressione che eh, andava avanti crescendosi eh, verso l'arrivo del tentativo di colpo di Stato del 2016. E poi c'è tutta un'altra fase che arriva, inizia con la conclusione, ehm, con, con la dichiarazione dello stato di emergenza che è 4-5 giorni dopo il tentativo di colpo di stato. Quindi, come diceva Adriano, sì, ehm, io avrei dovuto scrivere tutto in 40 pagine. Secondo me la proposta era... 60. No, no, in senso, ma comunque ho detto di sì per farmi il contratto perché pagavano bene. Quindi sono andato avanti, so, siamo arrivati a 75 pagine. Tipo. Tra l'altro eh, il libro è stato scritto da Denis Udja, questo giornalista turco-tedesco che è stato trattenuto per un anno in un centro di detenzione in isolamento a Silibri a Istanbul. L'ho sentito tipo due mesi fa, mi ha detto che gli è stata portata dal suo avvocato la notizia eh, del fatto che il libro sare sarebbe... È stato tradotto in tedesco, in italiano, proprio la prima settimana della sua detenzione. Quindi ha detto che è stata una, una notizia molto positiva, molto, molto allegra perché era un periodo molto difficile e lui ha trascorso, certo ci sono delle persone che vivono nelle condizioni ancora, ancora più gravi in Turchia, però eh, a me tocca raccontare la sua, la sua verità, la sua storia. E la ha trascorso la un la anno la della sua vita in questa carcere speciale a Silivri in, in una cella da 12 metri quadri dove è compreso anche il bagno. Con la possibilità di uscire una volta al giorno per un'ora in un cortile da 16 metri quadri con dei muri alti da 18 m e con il filo spinato. Quindi voi vedete un pezzo del, del cielo, eccetera. E in Turchia sono tantissime queste carceri, si chiamano carceri di stile F. Negli anni 80, ma soprattutto negli no, anni 90, diversi detenuti politici hanno portato avanti un percorso di sciopero della fame, poi sono concluse purtroppo con, con le morti e hanno provato a resistere alla, alla creazione di questi centri di detenzione e di isolamento, però eh, comunque eh, lo Stato è riuscito a realizzare, a tappezzare tutto il paese in questi, cioè, con questi centri di detenzione che sono ovviamente i mezzi di rieducazione eh, per i detenuti politici. Isolamento è un, una, no, una notevole sort, tortura, è presente anche in Europa e, e, e si vive in condizioni molto più grave anche in Turchia. Ok, Stavo per perdere la voce, grazie. E, quindi il, il libro è uscito nel mese di febbraio del 2018, quest'anno, e, e quindi è abbastanza aggiornato, non perché l'ho scritto una parte io, però è molto aggiornato secondo me, è un libro interessante, come mi aveva detto un libraio, è difficile vendere un libro del genere perché è datato. Però quando qualcuno sfoglia le pagine capisce che è in realtà aggiornato. Quindi un libro bello spesso, la copertina molto carina, è un euro ricavato dalla sua vendita e ovviamente sarà utilizzato per compensare le spese legali che gli avvocati hanno eh, sostenuto eh, gratuitamente durante la detenzione di, di Denise. La storia di Denise non è l'unica e non è la peggiore. Eh, rappresentativa perché eh, in Turchia ci sono più di 150 giornalisti in carcere come diceva Adriano spesso volentieri sono, eh, sono, sono accusati di, di fare propaganda per il conto delle, delle organizzazioni terroristiche oppure per essere membri o, o proprio delle, delle organizzazioni terroristiche eh, in Turchia soprattutto dopo il 9-11 eh, con l'introduzione di diverse leggi di lotta contro il terrorismo è stata aperta la porta eh, che permette il sistema giuridico ma anche politico di accusare qualsiasi tipo di attività di opposizione con, questo, con questa targa, no? con questa accusa. E ovviamente con il tentativo di colpo di Stato fallito del 2016 è subentrato un'altra accusa, e quella di far parte della rete dei golpisti, essere simpatizzanti, lanciare dei messaggi subliminari oppure aprire dei conti correnti presso le banche accusate di appartenere a questa, a questa rate, rete. E, e quindi in poche parole qua mi sa che siamo anche tra gli addetti al lavoro quindi in poche parole e, e, in questi ultimi soprattutto ma non soltanto in questi ultimi 5-6 anni e, la repressione è diventata come aveva detto un giornalista l'altro giorno smisurata io non so come si può misurare la repressione qual è il mezzo di misura però eh, se voglio um, un attimo umiliarlo qua pubblicamente uso il suo termine e quindi è diventata una situazione eh, sempre più invivibile ma soprattutto per gli ex alleati del partito al governo quindi tutta la storia del tentativo di colpo di Stato e, e la, la fratellanza e le partnership tra il governo e questa famosa comunità religiosa di Gulen è un, un punto molto importante e la, la novità della guerra che è nata tra questi due po forti poteri è la novità del paese. E nel libro, io nel mio piccolo, cerco di riassumere la storia della comunità di Gulen, il matrimonio tra il partito allo sviluppo, dello sviluppo della giustizia e la comunità di Gulen e il divorzio, ossia la guerra in cui e si, trovi, si trovano adesso ovviamente le sue conseguenze che i cittadini devono, devono pagare allora, e dato che abbiamo un, un ospite qua eh, che è venuto da Barcellona, Baverre, un amico che non vedo da più di dieci anni l'ultima volta ci siamo visti al... Ikebin, Ikebin sì, allora 11 anni, l'ultima volta siamo visti nella città di Ankara e, e lui era ancora in Turchia, io ero già in, in Italia e, ed ero andato a um, filmare, a fare un documentario sul, sull'omofobia presente in, in Turchia tra le interviste che facevo avevo deciso di sentire anche i pareri degli attivisti Baver viene da un percorso storico di attivismo, per 5 anni consecutivamente ha fatto il direttore del Gay Pride di, di Istanbul, e, era molto attivo nell'Amte Istanbul e ha lavorato per la rete dei giornalisti indipendenti Bianet per, per un anno come reporter. Ha coperto diversi temi, tra cui l'immigrazione straniera in, in Turchia, i diritti civili e l'obiezione di coscienza. Adesso viva Barcellona! E, e quindi io, anche se ho fatto la mia parte abbastanza lunga, esattamente come nel libro, e lascerei la parola a lui e, e così sia più significativa e più preziosa la sua, la sua presenza. Grazie. Eh. Uh, I'm sorry, I don't speak Italian. Uh, And they do not speak in Turkish? Yes. Yeah. Okay. So, in Spanish? No. In Spanish, yeah, yes, maybe. <gülüyor> <gülüyor> Şu anki son 10 yılda olanlar nedeniyle orayı terk etmek zorunda kalmış insanları da doğrudan etkileyen bir sürece dönüştü. Ee, çok sayıda insan e, işlerini, ailelerini, okullarını ve hayatlarını bırakıp başka bir yerde, dillerini bilmedikleri ülkelerde yeniden sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Ve birçoğu için oraya geri dönmek e, çok büyük bir risk. Ve bu da çok büyük bir risk insanlar Erdoğan'ın rejiminin sadece eee Türkiye içindeki etkileri üzerine konuşuyorlar ama eee büyük bir göç dalgası yarattı ve şu an eee Avrupa'nın özellikle çeşitli ülkelerinde çok sayıda insan eee ne yapacağını bilmeden ve yarın başına ne geleceğini bilmeden eee bekliyor. Evet. Vanno non mi Ovviamente la, la, la situazione in cui si, si vive in Turchia attualmente è una situazione nettamente molto difficile, si vive sotto lo stato d'emergenza e si vive una vita, una, una condizione vitale molto straordinaria, ovviamente bisogna tenere in considerazione che non è difficile soltanto la vita delle persone che vivono in Turchia, ma anche quelle che hanno dovuto abbandonare la Turchia e diverse persone in Turchia sono rimaste disoccupate senza, senza una scuola, senza una famiglia e così hanno dovuto abbandonare il territorio nazionale andare a immigrare altrove costruendo la nuova diaspora all'estero e ovviamente e questo ha, un, ha una motivazione molto valida perché ritornare a casa è molto rischioso e si parla molto delle conseguenze i, sul territorio nazionale del regime di Erdogan eh, però bisogna, come dicevo prima, tenere in considerazione che eh, quello che si vive in Turchia ha eh, scatenato un'ondata di immigrazione verso, verso soprattutto eh, diversi paesi dell'Unione Europea. Qua stiamo parlando delle persone che si sentono abbandonate e che non hanno un piano, un futuro per il, progetto, per un, per il futuro, eh, non hanno un progetto, un'idea per il futuro e si sentono, si vivono in una situazione molto ambigua tra eh, trovarsi un rifugio e l'impossibilità. Di ritornare nel loro paese di origine, Onu e vedo un po' che non è stato fatto. Non è stato fatto perché non è 5-6 Non è stato fatto perché non è stato fatto perché non è stato fatto perché non è stato fatto perché non è stato fatto perché non è stato fatto perché non Erdogan eh, la condizione in cui si, si vive in Turchia da quando Erdogan è arrivato al potere ma soprattutto la condizione di questi ultimi 5-6 anni sembra che sia una notevole novità soprattutto per chi vive in Europa tuttavia con l'arrivo di Erdogan e in questi ultimi 5-6 anni per certe persone le condizioni, eh, le, il peggioramento non era una novità stiamo parlando delle donne, delle persone LGBT, dei kurdi e tutti quelli che non sono musulmani e con la Turchia analizzano e fare una nuova e tutti i giorni i giornali, gli attivisti e i giornali hanno Bitenin, una grande scuola e l'analisi errata che fanno qua nell'Occidente quando parlano della Turchia sto parlando dei giornalisti degli attivisti e dei ricercatori l'analisi che fanno queste persone che non è cambiato tutto verso il peggio in questi ultimi dieci anni con l'arrivo al potere di un partito politico in un giorno eee muhalefetin umutlarından biri olmuş Meral Akşener'in başbakan yardımcısı olduğu karanlık 90'larda sayısız gazeteci öldürüldü, sayısız insan kaçırıldı ve kaybedildi. Çok sayıda insan hapse atıldı ve hafızasız bir toplum olduğu için Türkiye geçmişte neler yaşadıklarını unutup per esempio, in arrivo alle elezioni del 24 giugno tra meno di un mese. Eh, l l un, uno dei candidati eh, più favoriti, più gettonati è una donna, si chiama Mera Actioner, eh, purtroppo eh, quando era negli anni 90 il vice primo ministro, la signora eh, e poi era anche il ministro degli interni, la signora eh, dirigeva e faceva parte di un governo, in cui, eh, sono stati il, il, il governo che governava il paese in un periodo in cui sono stati assassinati diversi giornalisti, sono stati incarcerati numerosi intellettuali oppure sono state scomparse diverse persone. Stiamo parlando di una società secondo me senza una memoria e, e che ignora quello che è successo in, nel passato e cerca di risolvere i problemi di oggi e così e, non, non riesce a occuparsi di tutto quello che è successo in questi ultimi cento anni, che è pieno di, pieno di problemi da sistemare ancora. A questo proposito, lo spirito di Ghesi non c'è più, è sparito del tutto? No, non è che il Ghesi non è più, non è più, non è più, non è Ghesi è un'altra cosa, non Dice, uno, non sono uno dei romantici del, del, del Ghesi. Ya, ki çok bir süreç da asla inkar è Molto emozionante come fase e non ignora il fatto che sia stato un periodo straordinario. Ama en nihayetinde elimizde hiçbir şeyin kalmadığı ve sonunda büyük hayal ve çok sayıda insanın öldüğü, sono stato di più, non è più di fare Tuttavia ora fa parte della nostra memoria come un periodo in cui tante persone scese, sono scese in piazze, c'erano dei conflitti molto scontri molto forti e numerose persone sono morte. Purtroppo oggi, nella Turchia di oggi, Gezi rimane come un ricordo del genere. Çünkü, e... eh... Eh? dondurulmuş gibi. Evet, çünkü eee insanların bir araya gelme motivasyonları eee AKP idi. Ancak AKP'ye karşı bir araya gelmiş o insanların ortak bir şey yaratma motivasyonları pek yoktu. İlli bu el denominatore <gülüyor> comune di tutte le persone era il partito dello sviluppo della giustizia, quindi il partito che governa il paese da più di 15 anni e tuttavia non è stato non, non si è riuscito a costruire un, una voce, un'energia collettiva per batterlo. Çünkü, eh, ırkçılar. Yani sadece AKP'ye karşı olmak bu kalabalık ve birbirinden aslında haz etmeyen, zaten uzun yıllardır bir araya gelemeyen o insanların bir noktada nart haneleri gibi zaten dağılmaları lazım. Ona neden oldu? Çünkü bir arada yani o, süre, o süreç sonunda AKP'liler iktidarı bıraksaydılar aslında biz ne beklediğini de çok da ben iyi bir hikaye olarak eee tahayyül edemiyorum. Çünkü o gücü kim alacaktı ve o gücü daha sonra mesela eşcinsellere, kadınlara, Kürtlere karşı nasıl kullanacaktı bilmiyoruz. Çünkü insanlar birbirleriyle aslında böyle şeyleri konuşmadılar. Bir öfke vardı. Onun ortaklığında bir araya geldiler ama kimsenin ikinci adım için bir planı yoktu. C'era una rabbia collettiva, un'energia un collettiva che, comunque, eh, era contro il partito dello sviluppo e della giustizia. Era, mh, in piazza c'erano i movimenti politici che, nelle, nelle loro dichiarazioni. E nettamente erano contro i curdi oppure c'erano i chiamalisti oppure i rivoluzionari maschilisti oppure eh, eh, gli anarchici oppure diverse mafie omo eh, masse omofobe e quindi c'erano anche dei razzisti in piazza quindi il punto comune della gente era ribellarsi contro l'HP però ehm, Dopo il movimento si è spezzato, lui dice come i pezzi del melograno, con una volta spaccato il melograno si è sparso a piccoli pezzi, per esempio lui dice mi pongo una domanda. Nel caso in cui il partito dell'usurbo della giustizia avesse deciso di presentare le dimissioni, io non so cosa sarebbe successo il giorno dopo, che tipo di governo sarebbe arrivato al potere e come avrebbe utilizzato il questo, questo nuovo governo il suo potere nei confronti de, di tutti quelli che non sono come, come quel, quel partito, quel potere. <sussurra> altını çizmek istediğim iki nokta var. Oğlum da hikaye eminim hani herkes bir şey iyi bir şey duymak istiyor benim ağzımdan. Eee <gülüyor> Gezi Parkı aslında yıllar yıllar önce bir Ermeni mezarlığıydı. Eee ve orası eee Ermenileri öldürmüş, öldürülmelerini alkışlamış. Bundan dolayı çok mutlu olmuş insanların. İşte 100 yıl sonra Bir toplumsal hareketin parçası olmak adına geldikleri yer oldu. İlk üç bir şekilde. Eh, vorrei sottolineare due punti eh, se devo parlare degli aspetti positivi di Gezi, prima di tutto la cosa più importante è che stiamo parlando di un parco, un parco in cui una volta c'era un cimitero armeno do dove sono stati sepolti all'epoca le persone e eh, i cittadini, le persone armene che sono stati uccisi in questo, in questo paese e, eh, e c'erano i, i, i discendenti di quelle generazioni in quel parco eh, proprio dove c'era il cimitero a difendere il parco, quindi la zona in cui eh, c'era il, il cimitero. Questa, secondo me, era un, la possibilità di un cambiamento della de mente. In Park, parco, abbiamo e se si tratta di una cosa, di una cosa che non si di di Il secondo punto è che era un momento di, eh, di libertà e la possibilità di difendere un'identità, soprattutto sessuale, eh, come è successo per tante persone LGBT. Io quando avevo 16 anni pensavo di essere l'unica gay della Turchia e, e pensavo che due cantanti hanno nominato, una transessuale e l'altra gay, e pensavo che fossero soltanto loro, ci fossero soltanto loro nel mondo come persone LGBT. No? In quel momento ehm, ho scoperto che tante persone in difficoltà per eh, esprimere, il, per vivere la loro libertà, in, durante la rivolta del Parco Ghesi hanno trovato quelle persone hanno trovato i, i simili. E, e quindi potevano parlare condividere la loro esperienza e vivere la loro la loro repressione e vivere anche la loro e eh, condividere la loro repressione e vivere anche la loro libertà quindi eh, soprattutto per le persone gay e transessuali è stato un'occasione eh, senza senza precedenti Meno male che non è nostalgico rom del romanticismo che si <ride> è un'occasione <ride> di romanticismo che si e meccan, c'è il o parcon carcassin 1 è du yerin tam karşısında. ovviamente aveva un senso molto significativo quel luogo perché nel, durante la manifestazione del 1 maggio del 1977, 1978 in quella piazza e hanno sparato dai tetti e hanno ucciso tre, 30 manifestanti più di 30 manifestanti quindi quel luogo lì per la memoria del, del paese era un luogo molto importante generale il o edilen bir politika yapılabilen bir zeminin olmasının olmamasının bütün nedeni aslında zaten Türkiye'deki insanların hatırlamakla ilgili o büyük sorunu. Çünkü eee Türkiye'deki bütün bu süreç, bütün Türkiye Cumhuriyeti, modern Türkiye tarihinin bütün çaresizliğinin ve çıkışsızlığının bütün hikayesi zaten aslında Ermenileri öldürmeye karar verdikleri o tarihten itibaren başlıyor. A mio parere è stata un'occasione molto importante perché ci ha fatto capire quanto è corta la nostra memoria in Turchia. E se dobbiamo parlare della libertà di espressione, libertà di parola, e, e bisogna parlare anche della, dei problemi che hanno le persone con la memoria in Turchia. Per rendere più democratica la società, la vita in Turchia, bisogna repristinare la memoria. Per esempio eh, la storia della, della Repubblica di Turchia, la Repubblica moderna della Turchia, è, è magari piena di, è, è, è priva di speranza, è priva di via di uscita quando analizziamo bene i fatti di oggi. Anche perché nel passato ci sono dei conti in sospeso, come esattamente per me il punto di inizio che è il genocidio armeno. Bütün o sürecin yani gezi sürecinin olumlu anlamda iki kazananı var benim nazarımda. Bütün pratik eee geri dönüşlerinde hesaba katarsak bütün hayatını mücadele etmekle geçirmek zorunda kalmış kadınlar ve LGBT'lerdir. Ve gezinin kazananı olmalarının nedenlerinden biri de hatırlaya insanlar olmaları. Secondo me ci sono due vincitori vincitrici della rivolta di Gezi che sono eh, quelli che hanno dedicato la, la, tutta la loro vita alla, alla resistenza alla battaglia ossia sono le donne e le LGBT e loro sono uscite come vincitori vincitrici di questa, di questa rivolta perché sono coloro che hanno la memoria Gezi che ha un dal Gadan. E şunu öğrendik aslında potansiyel anlamda bir değişim yaşanacaksa buna eee gür sesli, eee hafızasız konuşmayı seven ama eylemeyi pek de beceremeyen eee heteroseksis erkekler değil. Onlar dışında kalan Tuttuğu, zaten izin bu bir çıkış yolu Secondo me abbiamo visto che se c'è un avvio di uscita, che si ci ha fatto capire, che non saranno i maschi eterosessuali che cercano di eh, riappropriarsi della piazza alzando la voce e sono anche senza memoria. Ma saranno quelle persone escluse dalla società che mantengono ancora la loro memoria e continuano con la lotta, quindi sono le donne ve, eğer eden, ve, e le LGBT e queste persone ehm, sono quelli che hanno la memoria e che ci porteranno via da questo, da questo momento buio perché non hanno mai eh, avuto un momento di dubbio eh, quando resistevano e lottavano. Questo è tutto per il momento, poi se avete delle domande continuiamo. Torniamo... Beh, possiamo però tornare al all'inizio, quindi uh, l'aggiornamento del do, il dopo Gezi. Oh, uh, uh, siete e, siete, e, siete e, entrambi e, giornalisti, infatti. effetti. Vista la situazione, forse e, sarebbe il caso di parlare dell'informazione in, in Turchia e, e, e, e, e, e, e, e, e della fine che fanno e, i giornalisti e, gastecis e gastecis gli intellettuali. E, e, e e stratejilerle ancak ne liberalsen açayım. Ya İstanbul'a yani bir, birkaç hafta önce İstanbul'daydım. Belki orada ki gazeteci arkadaşlarım da yaptığım sohbetlerden çıkardığım sonuç yani onların da söylediği Türkiye'de resmi anlamda artık gazeteciliğin öldüğü gerçeğiyle eee barışmak zorunda. Gazetecilik artık islevi, all bir şey Qualche settimana fa mi trovavo a Istanbul, ho, ho avuto l'occasione di rincontrare altri alt vecchi amici che sono anche giornalisti. E purtroppo sarà, sarà negativo, pessimista, però l'idea collettiva è che in Turchia ormai il giornalismo è morto. Sembra essere una, prof una professione non funzionale. Çünkü bütün gündemimizi bir kişi belirliyor, o da 2. Onun muhalifler bile onun sözleri üzerinden bir şeyler söylemeye, bir şeyler yazmaya devam ediyor ve biz sürekli bir çemberin içinde eee dönüp duruyoruz. Farklı hiçbir cümle, farklı hiçbir bakış açısı üretilemez hale geldi. Çünkü her şeyi konuştuğumuz her şeyi, itiraz ettiğimiz her şeyi belirleyen de aslında iktidarın kendisi. Ovviamente stiamo parlando di un paese in cui eh, le, la quotidianità e le, le, le, i temi della vita quotidiana vengono decisi, dettati da una persona che è Erdogan, anche le voci dell'opposizione in realtà eh, girano attorno alle sue dichiarazioni e alle sue idee e cercano di attaccarlo utilizzando i suoi mezzi. E, questo secondo me eh, impedisce e la impedisce distrugge la possibilità di costruire i punti di vista alternativi e distrugge anche lo spirito creativo. Ve böyle olunca da eee tabii şu gerçek de azzoc benzer şeyler düşenen insannar arasında dunio bu yüzden de toplumu değiştirmek adına bir etki de yaratamuyolar bisogna tenere in considerazione un altro fatto che ehm, magari ci sono dei giornalisti eh, dell'opposizione che cercano di ehm, strutturare uno spirito creativo e creare e eh, lavorare bene però ehm, non eh, eh, questo, le, il lavoro che fanno loro non arriva eh, nemmeno alla metà della popolazione per, eh, via di, mh, grazie a diverse, eh, diverse, diverse motivazioni quindi in realtà il lettore, i lettori di, questi, di queste voci dell'opposizione un, costituiscono un piccolo gruppo magari è, è già informato e se volete fare ancak o ülkenin yarısını yani sizliği dinlemeyen, sizi okumayan o insanlara ulaşmanın bir yolunu bulamadığınız sürece ve aslında bir türlü ileriye gidemeyecek bir döngünün içinde debelenerek geçiriyoruz bu süreçleri. Ovviamente in questo punto bisogna strutturare delle, dei nuovi meccanismi, delle nuove strategie per raggiungere qua, quella, la, la metà, quella metà del, della società che non pensa come noi e finché non troviamo i metodi, i mezzi, le strategie giuste per realizzare questo, stiamo dentro questo circolo vizioso. Ve, eh, size ne Devam zaten başka bir söz e, ripeto: dire che il, la quotidianità viene dettata da una persona e se noi e, restiamo attorno alle sue dichiarazioni e cerchiamo di e, combattere lui, contro, cioè, lui utilizzando le sue dichiarazioni, i suoi mezzi, secondo me e, non, non possiamo strutturare un'alternativa. Un Ve çok büyük bir iş var aslında. Gezi'de çok ortaya çıkan bir şeydi o. Yani Türkiye'deki muhalefetin mesela cinsiyetçiliği, homofobisi, ırkçılığı, işte göçmen düşmanlığı. Yani var bu gerçekleri hiç yokmuş gibi davranıp o gezide çok pür, pak, şahane bir durum varmış gibi. Herkes çok büyük bir ideale hep beraber inanıyormuş gibi davrandığımız sürece de o C'è un lavoro molto grosso da fare, Ghezi ci ha fatto capire questo, perché anche dentro, dentro l'opposizione ci sono i sessisti, ci sono gli omofobi, ci sono anche i xenofobi quindi eh, partendo dallo spirito di Gesi che ci ha fatto capire queste, queste fa, queste de, queste, questa realtà, questa, questa, questa, questa, questa notizia, questa informazione bisogna riformare e cambiare anche eh, le opposizioni in Turchia quindi c'è un lavoro molto grande, altrimenti eh, ricordandosi di Gesi come un'anima molto eh, ribelle, molto rivoluzionaria senza errori non, eh, non facciamo un, un non passo inizio. costruttivo ve o gün GSYD'e o meydanlara çıkan insanların aralarında işte dedik ki kemalistler vardı, Türk milliyetçileri vardı. O insanlar gezi bittikten, olay sonlandıktan sonra Türkiye'ye gelen Suriyelilerin nasıl işlerini çaldığını, onlar yüzünden nasıl iş bulamadıklarını, işte devletin onlara çok fazla para harcayıp kendilerine harcamadıklarına dair şikayet ettiler. Çok ciddi bir kalabalık bu. O bu Acı bir e Dentro la rivolta di Ghesi c'erano dei partiti politici oppure movimenti politici e, che erano, si sa che erano nazionalisti e, e scendevano in piazza. Eh, una volta conclusa Gesì, abbiamo visto che le loro, parole, eh, le loro parole, le loro dichiarazioni, i loro titoli erano, ehm, soprattutto con l'arrivo dei siriani in Turchia erano diventati xenofobi li accusavano di rubare il lavoro eh, li, li, e mettevano in dubbio l'aiuto, il, il sussidio che ricevevano quindi eh, in realtà eh, abbiamo visto che non tutti i componenti della rivolta di Gesì sono usciti fuori imparando qualcosa Dicevi che era interessante il fatto che usare gli stessi parametri, gli stessi mezzi del, del potere, del regime di Erdogan non può pagare perché evidentemente lui è più potente, più forte riesce a, a farlo meglio, meglio di noi. E quale potrebbe essere invece il... il gli strumenti che ha in mano il giornalismo turco per mettere nell'angolo il potere, il regime, cioè potrebbe essere la denuncia di quali sono i veri interessi e quindi appunto i soldi che, che si spartiscono attraverso le, le, le grandi opere, nella combattere invece l'istinto bellico che, che fa sì che ci siano guerre, che, che sia esportata la guerra in Siria, nel Rejava o quali altri, quali altri argom argomenti potrebbero essere utili? Perché dovrebbero essere utili? In Turchia, prima di questi 80 askeri darbi, c'era una cosa che avvicinò a tutti i diritti oturup kendi odalarında teoriler üretmek yerine yoksul mahallelere gidip o yol yoksul mahallelerin yollarını düzenleyip oralara üniversite öğrencileri gidip çocuklara derslerinde yardım edip işte o yani yoksul insanlarla ilişki kurup onlarla bir yoldaşlık duygusu yaratıp eee durum anlatıyorlardı. Ya yani onları aptal, cahil, işte makarnaya ek ekmeye çeşitli bir gibi imtiyazlara oylarını satan insanlar olarak görmüyorlardı ve onların bu toplumu değiştirebileceksek onlarla değiştirebileceğiz gerçeğine inanıyorlardı. Zaten askeri darbenin 80 yılında yapılma motivasyonlarının en büyüğü bunun kitleler tarafından karşılığının bulunmasıydı. Ve bunun engellemek adına bu damarı kesmek adına Ordu yönetime el koyup zaten bunu yapan insanların hepsini ya öldürdü ya hapse attı ya da sürgüne gönderdi. İşte bugün aslında hafıza meselesinin öneminin bu kadar vurgulamamın nedeni bu. Yani geçmişte ne yapıldığını hatırlamak ve bugün AKP'ye oy veren ya yani şu gerçekle önce barışmalıyız. AKP'ye oy veren herkes birilerinin kafası kesilsin, öldürülsün istemiyor aslında. Erdoğan onlara bir umut verdi. Doğru veya yanlış. Gerçekliği var ya da yok ama onların yıllardır önemsiz görül hissetmelerine bir e, panzehirle geldi ve dedi ki buyurun size kendinizi iyi hissedeceğiniz bir şey veriyorum. İşte din, Türklük neyse o, o ulusal hisleri, herkesin bizi kıskandığı i hayali bizim çok evet başarılı olduğumuz ama engellendiğimiz hayali bunu insanlara verdi ve bir karşılığını buldu. İşte Türkiye'deki muhalefetin en büyük yanlışlarından biri bu kalabalığı elinin tersiyle zaten işte cahiller deyip iteleyip onlarla bir ilişki kurmaktan kaçınması. Allora <gülüyor> io credo che eh, le opposizioni, non soltanto i giornalisti, ma tutti tutte le opposizioni in Turchia oggi fanno un errore ehm, molto notevole. Prima dell'ultimo colpo di Stato dell'80, soprattutto i movimenti rivoluzionari, avevano un approccio diverso, ma non soltanto, anche gli, gli oppositori locali avevano un approccio diverso. Scendevano, eh, entravano nei quartieri popolari e, ehm, e si mettevano in contatto, in relazione con... Con le persone povere e, e in, in collaborazione in, con i lavori molto costruttivi. E, in, anche per questo, secondo me, ehm, c'è stato il colpo di Stato dell'80. Perché i golpisti, prima di tutto, hanno voluto interrompere questo, questo legame e hanno arrestato e hanno mandato fuori dal paese coloro che eh, cercavano di costruire una rete ehm, di solidarietà con con le parti povere, le parti emarginate della società. E questo vorrei in questo punto ritornare al, al discorso della memoria. Oggi, eh, secondo me, eh, Erdogan eh, si è rivolto prima di tutto a quella fetta della società. Gli ha dato una speranza, gli ha dato un valore, utilizzando l'identità turca, l'identità religiosa, eccetera. Ma comunque qualcuno e loro si sono sentiti ricordati. Si sono sentiti notati, si sono sentiti valorizzati. Secondo me in questo punto le opposizioni eh, hanno una, una responsabilità molto, molto importante perché in questi ultimi anni dal, dal colpo di Stato dell'80 fino adesso secondo me le voci dell'opposizione hanno perso questo, questa tradizione, questa memoria questa possibilità di costruire il ponte Alt e, e, e inoltre e numerosi hanno abbandonato in modo anche arrogante hanno ignorato la, la nascita e crescita di questa, questa fetta della società che poi, diventa, e che poi è andata a votare per Erdogan belirlediği o gündemin dışına çıkmanın yollarını bulmak ve her ne kadar internet övülse de bu Twitter'lar şeyler övülse de aslında yoksulların zaten o Twitter'lar Twitter'ı takip etmediği, oralardaki dolaşan bilgileri erişemediği gerçeğini kabul edip bu insanlara ulaşabilecek daha organik yolları yaratmaya çalışmak. Çünkü onlara ulaşmadığımız sürece biz se l'obiettivo del giornalista dell'opposizione è quello di trasformare la società a battere il potere attuale, allora dovrebbe uscire fuori dall'idea che il suo lavoro dovrebbe girare attorno alle parole e le dichiarazioni di Erdogan. E non dovrebbe essere Erdogan a determinare eh, il suo lavoro, il lavoro del giornalista dell'opposizione. Per esempio si parla molto dei social media, e eh, bisogna tenere in considerazione che in Turchia i social media eh, Viene utilizzati in modo consapevole e sistematico da solo una parte della società I cosiddetti poveri che sono gli elettori di Erdogan non si interessano di questi mezzi e non, ci, non, non li utilizzano Allora bisogna adottare dei metodi organici diversi per, eh, per arrivare a loro E se abbiamo nella nostra testa come giornalisti alternativi quello di trasformare la società e cambiarla Ah, mi, qualcun altro? Eh, se qualcuno ha delle domande? sì, volevo chiedere so che il microfono è abbastanza non funziona. Uh. Volevo chiedere, so che in Turchia c'è yeah, una crescita economica, questa crescita economica avvantaggia notevolmente Erdogan oppure no? Quanto lo avvantaggia? 38 yaşandai, Turchia'da sempre economica crisi, herzaman para bir meseleydi, para dünyanın her yerinde olduğu gibi, de Zaten çok küçük bir grup tarafından yönetiliyor. Bence paraya sahip insanlar, iktidarlar tabii ki onu kendi lehlerine kullanıyorlar. Erdoğan da bundan farklı bir şey yapmıyor. Yani Erdoğan yeni hiçbir şey yapmıyor. Dünya tarihinde gördüğümüz, bugün pek de iyi anladığımız bir sürü güç sahibi adamın yaptığını yapıyor ve o parayı elinde tutup bu krizi eee yokmuş gibi davranarak eee dışarıdan bizi kıskandıkları için böyle diyorlar diyerek yoksullara eee geri veriyor. Ve zaten bilgiye erişimde çok sıkıntısı olan, zaten parası olmadığı için işte orta üst sınıfın sahip olduğu imkanlara sahip olmayan insanlar da ha demek ki böyle deyip zaten küçücük bir dünyanın içinde yaşıyorlar. Zaten saatlerce çalışmak zorunda kalan çocuklarını İşte hani eve para getirmek zorunda kalan, şehrin bir ucundan bir ucuna saatler geçiren insanlar için bu gerçekliğe inanmak zaten çok kolaydır. Çünkü aksi hem can acıtıcı den yani paralarının olmadığı gerçeğiyle aslında olması gereken paralarının başkaları tarafından kullanıldığını bilme gerçeği onların hayatlarına daha da çare, büyük bir çaresizlik yaratacak. Yani sosyal Bu sınıf meselesi üzerine yapılmış bütün araştırmalar zaten bunu söylüyor. Yoksulların motivasyonlarını anlamak bu yüzden gerekiyor. Neden bu insanlar bütün bunlara rağmen hiçbir yeri yıkıp yakmıyorlar hikayesi? Çünkü Erdoğan bu insanlara ne satacağını ve ne söyleyeceğini biliyor. Onlar da buna okey diyorlar çünkü başka bir yerden çıkabileceklerine dair hiçbir inançları yok. Io ho 38 anni e da quando sono nato in Turchia esiste la crisi economica c'è sempre qualche problema con il denaro no? e con l'occupazione eccetera come succede in tutte le parti la ricchezza il denaro sta sempre nelle mani di un, di un piccolo gruppo e, e, lo, e, e lo utilizza per conto suo, a suo favore spesso volentieri eh, si parla di un, di un gruppo che ha un potere potere può essere anche quello amministrativo oltre a quello economico quindi secondo me Erdogan non fa niente di nuovo, non ha inventato di nuovo, ehm, ignora la crisi economica che c'è, attraverso i mezzi artificiali crea una ricchezza superficiale e, e utilizza molto bene anche un sentimento collettivo nazionalista che c'è in Turchia, quindi tutti ci vogliono male, nel momento in cui subentra una crisi vera economica oppure politica, eh, scarica la responsabilità sul, sul, sui poteri stranieri, no? ce l'hanno con noi, quindi stanno so sabotando tutto, tutto, che, tutto quanto andava bene. No? e le, il, suo, il suo elettorato secondo me ha dei grossi problemi per accedere all'informazione e, e quindi attraverso anche diversi elementi sociologicamente da studiare e, mh, il suo elettorato crede molto nel, nel, in Erdogan e il suo, il suo partito. E, e, mh, bisogna anche tenere in considerazione quelle che dicono, eh, quelli che dicono gli, gli storici importanti studi sociologici, i, i sottopagati, le persone che lavorano duramente si spostano da una parte dell'altra di, di una città molto grande dove ci sono tante persone spesso volentieri vo hanno bisogno di sentirsi contenti hanno bisogno di sentir credere in, un, in una falsa ricchezza in un falso successo secondo me erdogan e crea questa falsa ricchezza e, e, e riesce a impacchettare bene e vendere bene questa cosa e, e le, e perché il contrario creere, creerebbe una notevole disperazione e, e il, secondo me l'elettorato dell'HP non ha, non ha proprio voglia di vivere di nuovo effettivamente e nettamente questa disperazione. Quindi preferisce credere in, un, in, una, in una speranza, in una, in una ricchezza eh, falsa, in un futuro positivo che non, non ci sarà mai. E, secondo me eh, si sentono anche motivati e, e spinti con la, dalla possibilità di diventare ricchi e tutto questo fa sì che non ci sia un, una mobilitazione popolare non ci sia una rivolta non ci si, la gente non si ribelli contro il potere quindi tornando alla tua domanda secondo me Ardoğan utilizza molto bene la ricchezza che tiene nelle sue mani eh, ler devleti değil. Ve Ortadoğu'da ve bu Akdeniz çevresinde de olduğu gibi topluluklar halinde yaşayan, birey olarak kendini görmeyen, o kalabalığın parçası olarak gören ve öyle yaşayan böyle bir kafa yapısı var orada ve başkalarının da kendi gibi kötü durumda olduğunu bilmek bir sürü insana iyi geliyor. Bunu değiştirmek adına bir şey yapmak yerine ya tamam ben yalnız değilim. Sono due fattori importanti da aggiungere a questa mia osservazione. Secondo me, prima di tutto, la, so la, so la, so la società in Turchia non è una società individualista, ma molto collettiva questo credo che sia un punto molto, molto familiare per, per tutta la zona mediterranea quindi il collettivo pensiero quando, eh, ha, il collettivo pensiero ha bisogno di accontentarsi in modo collettivo, in modo molto massiccio, soprattutto pensando che ci sono gli altri che soffrono nella stessa maniera, secondo me questo crea una sorta di una sorta di soddisfazione qua subentra il secondo fattore è quello della religione, no? Ringraziare il Signore per tutto quello che abbiamo e non chiedere di più magari quello che meritiamo effettivamente. Quindi sono due elementi importanti da tenere in considerazione quando si fa un'analisi del genere. <totipotente> için bu eee bunu öğrenmiş insanlar için zaten şuna inanmak çok kolay. Ne oluyorsa iyi ve kötü eee bu düşmanlarımız yüzünden oluyor. Sesin. Ve bu düşmanların varlığına inanarak içinde bulunduğu çaresizliği ve yoksulluğu e, tölere edebilecek bir hale geliyorsun. Ve bunun tarihi yani Cumhuriyet ha parlato di un punto di cui abbiamo parlato anche nel libro. Eh, allora è, è importante tenere ancora un altro in considerazione, ancora un altro punto è quello del sistema. la storia del sistema, del, del sistema dell'istruzione in Turchia. Eh, per esempio a noi, eh, io lo dico anche nel libro eh, a noi insegnavano che la nostra, il, la nostra penisola fosse, il nostro paese fosse una penisola con, con, circondata da tre mari e quattro nemici no? e quindi eh, siamo stati allevati, cresciuti con questo con questa pensiero che se arriva qualcosa del bello, del positivo e se arriva qualcosa del negativo, arriva di sicuro da fuori e quindi eh, ehm, il, il pensiero collettivo eh, che funziona in questa maniera molto facilmente riesce a, a produrre i suoi nemici che diventano gli unici motivi de, di un malessere. Quindi l'attore, il, il protagonista del malessere non è sul territorio nazionale ma è fuori. Di conseguenza eh, cresce, crescono gli anticorpi nei confronti del dittatore sul territorio nazionale. Quindi si tollera anche la disperazione. tanto di Erdogan no? No, non ho capito. Parliamo tanto di Erdogan che è un non dittatore, non so, non so, non so. no? Allora se ci potete un attimo parlare perché fino a un mese, un mese e mezzo, due mesi fa ha fatto guerra Afrin mi dico, non è stata e, se e se mi ci vuole so, so, un attimo so, parlare so, un po' della situazione interna eh, non, non, non si è vista, vista grande, ma grande ma almeno guardando da fuori ma non si è, è visto che in Turchia c'è fosse tanta opposizione della guerra Afrin penso se parliamo di Erdogan dovremmo parlare con la prima 4, perché io ce lo spieghi vabbè ci siamo spartiti le risposte perché c'è molto caldo questo tema caro allora eh, io parlo del della, di come eh, allora in realtà eh, ci sono delle motivazioni valide, e importanti, storiche, sociologiche, perché non c'è stata un'opposizione forte, importante, che, è riuscito, che, che, avrebbe, che sarebbe riuscita a fermare la guerra, ci sono di sicuro, e lui ne parlerà. E Dall'altra parte ci sono stati invece gli oppositori, in meno di due settimane più di 4.000 persone sono state portate in carcere. Per, per, per più di 800 persone il, la te, detenzione cautelare è diventata arresto e poi sono partiti i, i processi e, i, gli intellettuali, ma non soltanto, ma anche i medici quando hanno rilasciato delle dichiarazioni contro la guerra ad Afrin, sono stati umiliati, offesi pubblicamente e poi in poco, in poco tempo sono stati arrestati numerose associazioni sono state chiuse per via della loro dichiarazione quindi in realtà eh, come dicevo ci sono delle motivazioni notevoli per, eh, perché io possa essere d'accordo con la tua dichiarazione, con la tua analisi tuttavia bisogna tenere in considerazione anche la potenza e, e la, della repressione e l'aggressività sfrenata del della, della repressione. Ovviamente qua è, è importante tenere in conto che in Turchia la Turchia non è più uno stato di diritto, il sistema giuridico è inesistente, i giudici, i procuratori, i pubblici ministeri, eccetera, sono gli uomini impauriti, le donne impaurite oppure persone comunque lavorano per il conto del governo, effettivamente. E poi ripeto dire che tutte le voci, come ha detto anche Baver prima, tutte le voci vere, consistenti, grosse di massa dell'opposizione sono state già in questi anni distrutte. Tipo la, la Turchia conta 11 parlamentari nazionali in carcere che rappresentano un partito che ha portato a casa quasi 7 milioni di voti. 93 municipalità sono nelle mani dei commissari straordinari che sono membri del partito dello sviluppo della giustizia. Quindi localmente e fisicamente è stata anestetizzata la società e tutti quelli che si sono ribellati e continuano a opporsi magari alla, alla guerra oppure al potere e a loro turno viene, eh, viene portato nei centri di detenzione. E vivere in uno stato del genere sotto le condizioni di, di un terrore del genere è molto importante perché magari le uccisioni non sono fisiche però nasce il concetto della morte civile no? Dal, da quando c'è stato il tentativo di colpo di stato sono state lasciate senza lavoro più di 120.000 persone Questi non hanno il diritto al ricorso, questi non trovano lavoro in privato questi hanno paura di finire in carcere, pensano di scappare, quindi la maggior parte tiene chiusa la, eh, la, bocca, tiene chiusa la bocca, oppure ha paura di utilizzare sem semplicemente un social media oppure scrivere un articolo del genere. Quindi ehm, la seconda parte tocca a lui. In Turkey, uh, yapılacak en akıllı şey Kürtlere saldırmak. <gülüyor> Her zaman bunun karşılığı alınır. Her zaman e, can simidiliği gibi Kürtler kenarda durur. Biraz işler istenildiği gibi gitmediğinde onlara karşı yapılan bir harekat, bir operasyonla yeniden sizden biraz ümidini kesmeye başlamış kitlelerin o milliyetçi e, şeyi beslener, harekete geçerli tekrar sizle bir bağ kurması sağlanır. Erdoğan'ın Afrin'e yaptığı şeyin basitçe hiç öyle havalı uzun uzun araştırmalar yapmadan şeyi budur çünkü ondan önceki bütün iktidarlarda zaten bunu yaptılar. Ne zaman ki biraz seçim kaybedecekleri, biraz koltuk kaybedediklerini anladıklarında Kürtlere saldırdılar. O da onu yaptı. Afrin meselesinin en basit şeyi budur. Tabii ki bir Kürt devleti istemiyor komşu olarak. Bunu biliyoruz. Ve yani Suriye'deki durumu anlatmak, anlamaya çalışmak zaten çok zor. Hanni, hanni misbunni beccere, videre, zonni bilmieri, Afrin, ha ricatene, bilin gil, nedene, Erdogan, tekleromilieci, kitlele, candi, anna, c'è come se fosse fida, caxalunda, Io penso che il <gülüyor> motivo <gülüyor> principale dell'operazione Ad-Afrin era. E le, le, le, era un, un motivo molto familiare alla storia della Repubblica di Turchia Erdogan non ha fatto niente di nuovo nel momento in cui il potere inizia a perdere la sua forza e vede un'eventuale sconfitta nel, nel giro elettorale in arrivo inizia ad attaccare i kurdi questo può succedere sul territorio nazionale ma anche al di fuori del territorio nazionale così si ottengono i consensi, magari anche i voti dei nazionalisti e, a Erdogan secondo me Afrin ha fatto soltanto questo esattamente, esattamente come hanno fatto i governi precedenti quindi quando c'è ris alto alt alt alt rischio di, di avere una sconfitta elettorale eh, si va a colpire il kurdo eh, non vi sto qua a raccontare eh, la guerra in siria e del fatto che eh, la, come la politica dello stato turco con, non, non si desidera l'esistenza di uno stato curdo in confine eccetera però è, è il primo motivo è sempre, sempre questo per ottenere i voti e i consensi dei nazionalisti nel momento di disperazione si va si va a colpire il curdo eh kizihte Erdoğan'la protesto eden o kemalistlerin eee Erdoğan HDP'yle ve dolayısıyla PKK'yle barış sürecini başlattığı o süreçte Erdoğan'ı teröristlerle görüşme yapıyor diye eleştirmiş. Ortallığı ayağa kaldırmışlardı. Yani Türkiye'deki durumu işte sadece böyle birkaç şey üzerinden değerlendirmek ve anlamaya çalışmak o yüzden çok zor. Çünkü çok hastalıklı bir durum var. Çok hastalıklı bir toplum ve kimin dostunuz, kimin düşmanınız olduğunu anlamak çok zorlaşıyor. Ve Kürtler için Kürtler bütün tarihleri boyunca şunu biliyorlar. O, o, o ülkede dostları yok. Bu yüzden de aslında zaten her türlü eee şiddetin eee merkezinde muhatap olmakla geçiriyorlar bütün hayatları. Ritornando a Ghesi, per esempio, bisogna ricordare una cosa, che in piazza c'erano anche dei chiamalisti che protestavano a Erdogan perché era il momento dei, delle, delle trattative, dell'arrivo dell della tregua con il partito del, del lavoratore del Kurdistan e lo Stato. E Erdogan è stato accusato da alcuni, alcuni, me, alcuni partecipanti di Ghesi come, come color, colui che, che, che trattava, parlava con i terroristi, no? tra virgolette. Quindi Erdogan forse ha usato anche questo sentimento, Ghesi ci fa capire che anche dentro Ghesi c'erano queste anime che, si, che, che rappresentano un, una Turchia molto sofisticata. È molto difficile comprendere la situazione eh, attuale e la storia della Turchia utilizzando soltanto alcuni mezzi, alcuni elementi. È molto difficile, bisogna, bisogna fare una lettura molto trasversale perché stiamo davanti a una, una storia, una società molto malata anche. E quindi è, è difficile comprenderla, e tuttavia ehm, ehm, come conseguenza del fatto di tutto quello che succede ad Afrin e di tutto, tutto quello che è la Turchia di oggi sempre di più i kurdi sono consapevoli che in Turchia non hanno amici, quindi sono sempre più soli e sono sempre più eh, spinti ad autodifendersi Volevo domandare rispetto alla componente religiosa eh, sicuramente mi sembra un percorso dai tempi della, del fondatore della, della Turchia, Atatürk in cui la Repubblica era sostanzialmente laica siamo uno spostamento sempre di più verso una Repubblica Islamica, religiosa, di orientamento sunnita volevo domandare se il, la vicinanza, il rapporto di potere e di convergenza per mantenere il potere del gruppo AKP Erdogan al governo sia solo l'elemento religioso una dei vari componenti i media il controllo la repressione che ha Erdogan per mantenere la sua praticamente dittatura o se questo sia effettivamente un altro contropotere una una, una colonna centrale della dittatura di Erdogan il fatto che si stia spostando verso una repubblica islamica sunnita sì. <ride> sì, eh, rispetto al fatto che ad esempio nel golpe o paragolpe da tutte le moschee si era gridato di andare a difendere la repubblica di andare a difendere la libertà della Turchia quindi questo era stato anche un momento di traduzione, di trasmissione importante perché tutte le persone sono anche şehirde strada. Pekala tümümüz ki cera kostir mando. Ve so kaç nasılsa önemli dense çünkü bir çıkması, bir imam önemli şeyler. Ya açık açıkçası Türkiye'de dinin etkili olmadığı ben hiçbir dönem hatırlamıyorum. Yaşadığım sürece hep öyleydi. Benim daha henüz doğmadığım zamanlarda da din toplumu etkileyen en önemli şeylerden biriydi. Kaldı ki Türk yani Atatürk'ün yarattığı o Türk kimliğinin e, İslam önemli parçalarından biri. Eee işte o laiklik dediğimiz şey eee belli alanlarda dinin e, etkilemediği alanlar yaratmış olsa da top genel anlamda zaten Türk toplumunun eee beslendiği ve kendini var ettiği şeylerden biri. Çok hassas bir konu. Ya İtalya'da yaşıyorsunuz. Dinin her santimetrekaresine etkisi olan bir ülkedesiniz buradakinden çok farklı bir kafa yapısı yok. Yani sadece orada bu İslam üzerinden oluyor ve kitleleri bir arada tutmak, harekete geçirmek, manipüle etmek için elbette ki o da bunu kullanıyor. Ama ondan önceki herkes de bunu kullandı. Eee ve bu böyle olmaya devam edecek gibi. Ama eee Türkiye her zaman Sünni Müslüman merkezli bir ülkeydi. Şimdi eee öyle olma öyle bunun adını koydular. Sadece farklı olan sadece bu. Bunun artık bir adı var. Yani herkes o ülkede gücün Sünni Müslümanların elinde olduğunu biliyor. Ama Erdoğan'dan önce de Aleviler yöneklik sayısız katliam yapıldı ve bunlarda tabii ki camiler ve imamlar kullanıldı ve Aleviler öldürüldü. Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da işte Ermenilere yapılanı anlattık. Eh, eh, eh, şey Senz'altro è un elemento molto forte, forse quello più importante a livello eh, sociale, la religione in Turchia. E tuttavia non sono molto d'accordo che all'inizio della Repubblica eh, l'identità che ha voluto costruire Atatürk fosse priva eh, dell'elemento religioso. Io non credo che sia stata un'identità molto laica. Era molto forte, importante e presente anche l'identità islamica. Nel, nel, nel percorso che ha intrapreso Atatürk nel fondare della, della Repubblica. L'identità religiosa è, è un elemento molto importante in Turchia, secondo me facendo questa spiegazione non dico niente di nuovo, soprattutto voi che le, della religione eh, lo sapete abbastanza bene qua in Italia. In Turchia si vive più o meno la stessa cosa, solo forse l'unica differenza notevole è che si, si tratta di un'altra religione che Islam. Erdogan usa il suo potere e eh, senz'altro basandosi su, su diversi elementi religiosi e eh, mette al centro della sua politica senz'altro l'identità religiosa sunnita islamico ovviamente. Forse la differenza notevole che eh, ha portato Erdogan è che eh, il, la cosa è stata battezzata, ufficializzata, no? Prima di Erdogan, un po' tutti hanno messo al centro delle loro politiche la religione, l'Islam, ma Erdogan l'ha resa più, più ufficiale. E per esempio, eh, tu hai parlato del ruolo degli imam delle moschee durante il tentativo del colpo di Stato, ma anche quando sono stati uccisi gli Aleviti a Marash, a Sivas, a Chorum sono state le moschee, gli imam a, a, a, fare, a lavorare da protagonisti prima abbiamo parlato del genocidio armeno ma anche in altri casi nei pogrom sono stati gli uomini di religione a, a, a portare avanti queste, queste, queste, queste azioni di, di sangue e, e poi bisogna tenere in considerazione che il potere economico sta spesso volentieri nelle mani di coloro che hanno un potere religioso anche, in Turchia questa sta diventando molto più palesa, molto più evidente, è stato sempre così ma che con Erdogan sta diventando sempre più eh, importante questo senz'altro crea anche un'area un di manipolazione, quindi disinformazione per la, per la società ecco. Volevo chiedere anche io a lui una cosa, ma non lo faccio, perché, <ride> mamma, eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo finire perché c'è la prossima presentazione. Cos'è? Abbiamo una donna che fa la domanda. Ah, ok, però, Va bene. allora Però 5 minuti. Volevo riprendere il discorso, cioè volevo chiedervi qualcosa su, di nuovo sull'opposizione. No? Eh, mi sembrava molto interessante quello che stavate dicendo prima. Eh, io ho visto eh, quest'anno già, anche eh, per, per, in occasione dell'8 marzo, una grandissima mobilitazione delle donne in Turchia e eh, adesso eh, c'è di nuovo eh, la possibilità di, eh, teorica insomma da parte di... Eh, del partito del HDP di presentarsi alle elezioni allora, secondo te secondo voi questa potrebbe essere una possibilità cioè come l'altra volta è stato praticamente reso quasi impossibile fare campagna elettorale poter diciamo fare qualcosa di serio come partito di opposizione stavolta? Ya yani Demirtaş hapiste Cumhurbaşkanı adayı. Eee adaylık başvurusu için fotoğraf çekmesi gerekiyordu ve cezaevinde eee daha sonra Photoshop'la arkası beyazlatılan eee bir fotoğrafla başvurabildi. Yani ortada adil bir seçim sürecinin olmadığı zaten çok açık. Ama HDP zaten eee bağımsız adaylarla da parti olarak girdiği seçimlerde de eee devlet yardımı neredeyse hiç almadan yürüttü bütün süreci ve şu anda da bundan farkı olmuyor. Yani devletin bütün ekonomik kaynakları zaten AKP'ye ayrılmış durumda. Televizyon kanallarının hepsi eee AKP propagandası yapıyor ve muhaliflere zaten neredeyse 10 saniyeden 1 dakikadan fazla yer verilmiyor. HDP'ler zaten yok bu seçimde de daha iyi bir süreç geçirmeyeceğiz. Çünkü daha fazla tedirgin olan, daha fazla kaygılı olan eee bir Erdoğan var ve o kaygının ona neleri yaptırabileceğini son 10 yıla baktığımızda az çok tahmin edebiliyoruz. Çok zor değil bizim için. Yani ben muhalefet adına geçen seçimlerden daha iyi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama 8 Mart Eee mevzu çok mühim. Çünkü 8 Mart'ta bu kadar katının katılması bütün o engellemelere, baskılara rağmen bize bir şey söylüyor. Çünkü Erdoğan da bir sürü geçmişte liderin yaptığı gibi kadınları eee evlere tıkıp soyu devam ettirecek kuluçkaya yatırılacak tavuklar haline getirmeye çalışıyor ve sürekli onların doğurmaları gerektiğini söylüyor. Erdoğan ve AKP'liler sürekli kadınların bedenleriyle ilgili konuşuyorlar. O bedenlerini nasıl kullanacaklarına dair şeyler söylüyorlar ve bu kabul edilemez bir şey tabii ki. O yüzden 8 Mart'ta o kadar kadın katıldı. Ben zaten muhalefetin aslında yapması gerekenin heteroseksüel erkeklerin geri plana geçip bu süreci e, sürdürmesi için kadınların ve lezbetlerin eee yetki alması gerektiğini düşünüyorum. Bizim farklı bir muhalefet, bizi ileriye götürecek bir muhalefetin ancak bu sayede olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü geçmişte gördük ki heteroseksüel erkekler bizi bir ileriye götüremiyorlar. Çünkü ezber, her şeylere ezber, hiçbir yaratıcı fikirleri yok ve aslında onlar hem cinsiyetçi çoğunlukla homofobikler ve bu kanmanın nedeni de zaten bu. Bu yüzden bizi bütün bu karanlıktan, bütün bu çıkışsızlıktan çıkartabilecek yegane şeyin işte gençlerin, kadınların ve LGBT'lerin önderlik edeceği yeni bir hareket olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Prima di tutto inizio dicendo che uno dei candidati per il Presidente della Repubblica si chiama De Selaten Demirtas si trova in carcere. Per esempio eh, gli è stato chiesto di, con la sua domanda di mettere una foto molto aggiornata e eh, lui l'ha fatto davanti al muro eh, nel cortile del suo, della sua cella e con un gioco di Photoshop hanno reso bianco lo sfondo. Quindi questo ci fa capire abbastanza che non, si, non siamo di fronte a un periodo elettorale equo non è uguale per tutti i candidati. Quindi ehm, senz'altro il Partito Democratico dei Popoli, anche quando eh, entrava nelle elezioni con i suoi candidati indipendenti, senza ricevere gli aiuti dello Stato, ce l'ha sempre fatta. Nonostante mille difficoltà ha portato nel Parlamento dei parlamentari e, non, cioè, e in, contemporaneamente il partito dell'Usurpo della giustizia che al governo ha sempre ricevuto la maggior parte ha sempre mangiato la maggior parte della torta e sempre ha sempre avuto numerosi canali televisivi a sua disposizione quindi secondo me il lavoro di, degli oppositori, ma non soltanto dell'EDP, è molto difficile. Per esempio gli oppositori in televisione trovano tipo 30-40, 3 secondi o per malapena un minuto di spazio, tutto il resto a disposizione del governo. E la fase attuale di sicuro non è migliore non è molto meglio rispetto a quella precedente del 2015 eh, io però credo che eh, Erdogan sia molto preoccupato senza, senza, in modo senza precedenti adesso questo eh, mi fa capire che eh, ci sia un, una, una notevole nel sistema elettorale speranza tuttavia mi fa pensare guardando quello che è successo in questi ultimi dieci anni cosa può fare Erdogan quando è preoccupato quindi la fase elettorale in arrivo di sicuro non è non, non, non, non rappresenta una gara equa per tutti i candidati ed è sa, e sarà un periodo molto stressante e molto, molto forte, secondo me tuttavia nella tua considerazione leggo con un altro eh, sguardo il caso dell'8 marzo che secondo me dal sistema elettorale è molto eh, bisogna staccare questa analisi l'8 marzo era l'occasione in cui le donne sono scese in piazza come nei governi precedenti anche Erdogan in modo molto più ag aggressivo prima di tutto ha colpito le, do le donne le ha definite come meccanismi macchinari che devono partorire e produrre nuove generazioni e devono essere rinchiuse a casa e, e l'HP, il partito del governo Erdogan ha sempre strumentalizzato in tutti i modi il corpo della donna, questo 8 marzo era un gesto molto importante secondo me, molto più importante di un'elezione, quindi ehm, per me è e ci fa capire che le donne ma anche le persone LGBT devono anche da parte dei partiti dell'opposizione devono essere messe in prima linea la cultura eh, amministrativa eterosessuale composta dagli uomini deve adesso andare in seconda linea perché abbiamo visto che le persone, le, le, le persone LGBT, le donne sono quelle anime più progressiste e quelle che hanno più memoria in Turchia la cultura maschilista e eterosessuale per me in Turchia non è creativa è molto omofoba. Quindi se c'è una luce non è nel sistema elettorale, ma nei giovani, nelle donne e nelle persone LGBT. Son bir şey bir Bence bizim en büyük, e, Ok. E quindi concludo dicendo che la nostra disperazione più grossa è in Turchia è che speriamo ancora nel sistema elettorale. Sì. Eh. Avete capito? Adesso deve finire. potevamo ricominciare da capo perché <ride> quando Uno si suonare, parla di Turchia in presenza quasi... di Murat è, è così. Eh, eh, sì, no? si può anche continuare al, al banchetto, eh, niente, il centro di tutto, di tutto quello che è questo libro si svolge a Istanbul le, le, si poteva iniziare di nuovo a, a parlare di Istanbul di come si è, si è evoluta rispetto a quello che era l'Istanbul di e quella che ha raccontato, ora, vabbè, lo leggete nel libro e boh. <ride> non c'è più tempo oh, oppure ne parlate grazie Ah, della Ah sì, quello l'ho fatto alla fiera ieri. Ho, ho beccato un architetto della dell'Astaldi, sai? Che è venuto a sgridarmi. Perché quella lì era della...